Allora, in teoria sto trasmettendo dal vivo, buongiorno a tutti, cioè a nessuno perché in questo momento ovviamente non c'è nessuno. Eh, primissima diretta credo questa è quella che faccio, non ricordo di aver fatto altre dirette mh, in, uh, in passato, non tramite YouTube almeno. È un po' un esperimento, vediamo un pochino, uh, in realtà non mi aspetto che ci sia nessuno perché non l'ho detto a nessuno, ho mandato... Un messaggio su Instagram per dare un pochino un'idea un mm. che, che ci sarebbe stata questa cosa, e, però non mi interessava tanto eh, il fatto di anticiparla, di um, dire un pochino che, che ci sarebbe stato questo topic, affrontarlo insieme, vederlo insieme piacere lo scambio ovviamente, anzi eh, le domande, soprattutto quelle difficili, sono un'ottima fonte di riflessione, però voleva essere questo più un momento per, uh, <coughs> per fare un test, testare le live, vedere come funzionano, giocarci un pochino, uh, capire se mi può piacere come metodo, eccetera. Um, avvicino qui perché ho cambiato microfono rispetto all'altra volta ho chi vedo anche device se è per questo perché um, sto usando un pc e una webcam e... Allora, cosa, e, e quindi penso che vada però memoria del fatto che l'altra volta uh, ho registrato e non si sentiva e un manipolo di soldi sono riusciti a rimanere um, uh, collegati fino all'ultimo, sono diventati per cercare di capire quello che stavo, stavo dicendo, um, senza offesa per, verso nessuno ovviamente, e ho deciso appunto di testare questa, questa, questa nuova um, uh, webcam, che dovrebbe funzionare andare tutto ok, però you don't know. How it works until it works, e quindi. E questo è interessante dal punto di vista della psicoterapia, e quindi meglio, meglio uh, prevenire che curare, come diceva il signor Mendel, quindi avviciniamo e vediamo un pochino. Allora, sono le dieci spaccate. quindi inizio, poi se arriverà qualcuno sono contento, però lo scopo non è quello. Lo scopo qual è? È un po' uh, uh, emblematico il titolo, no? La reazione terapeutica non cura niente. Peraltro faccio una premessa, che questo si inserisce all'interno dei nuovi video. Di fatto questo è il primo video dei nuovi video. È il video, quei video dove non mi metto con uno script, uh, mi sono preso due appunti con una mappa mentale per avere in mente dei <coughs> concetti, poi vediamo se la seguirò, uh, che può essere interessante dire. Uh, interessante per me, perlomeno. Non, uh, non vado di di script, vado a braccio uh, su uh, dei temi che mi interesserebbe trattare. Ma in realtà inizio subito col dire che uh, questo video, idealmente anche i prossimi, hanno um, ha allo, al suo interno un metatema, cioè il tema della chiarificazione dei termini secondo me, non solo secondo me uno dei problemi all'interno della psicoterapia, di tutta la psicoterapia, è proprio il fatto che i termini, molti termini non sono chiari, non sono chiariti, um, per la mia scarsa conoscenza di altre materie come la fisica e la matematica, um, quando hai a che fare con un termine è quello, designa una cosa specifica. Heinz von Foster diceva che uh, il problema <coughs> tra matematica e, um, e psicologia è proprio questo, <coughs> cioè il fatto che la matematica designa degli oggetti molto specifici, la, la psicologia non può farlo. Già nel 1910, 60, se ricordo bene, c'era un autore che notò che c'erano 40 diverse definizioni di sé, quindi quando uno parla del sé dell'individuo, se, ma di che stiamo a parlare? No, direbbe un romano. Um, e, e quindi certamente la pretesa non è quella di arrivare a una chiarificazione che chiarisca tutto una volta per tutte, però sapere che una chiarificazione è fallace nel nostro... che la chiarificazione è fallace, o meglio può indurre in fallo all'interno del nostro mondo, all'interno della psicoterapia, è fondamentale, come cercheremo un pochino di vedere, proprio nello specifico caso della relazione terapeutica. Per vedere che questo um, concetto è stato espresso in diverse modalità da diversi autori, mi pare di ricordare che Bertrand Russell stesso diceva che con la matematica non puoi sbagliare, la matematica designa quello e quello soltanto, similmente a Einstein Foster. Non mi chiedete dove sono queste citazioni, perché um, ci sono citazioni che ricordo benissimo dove sono, perché magari <coughs> sono all'interno di un libro che sto leggendo, un articolo che sto leggendo, che sto studiando, altre che invece... Eh, magari mi capitano solo come citazioni magari dette da Heinz von Forza, disse che magari con tanto di riferimento bibliografico ma ok, che non vanno a vedere, quindi batte la pesca speriamo che la memoria non mi inganni che non stia scambiando autori per altri um, come capita? Mm, non solo a me diciamo come capita in generale. però un, autore che, un altro autore che invece questo lo disse se non ricordo male dentro uh, le ricerche filosofiche Ludwig Wittgenstein, um, la filosofia incontra i suoi problemi quando il linguaggio fa vacanza. Non era esattamente così la citazione, per oggi non sarà un video su come devono essere le citazioni, ma um, era um, significativa per il fatto che nel momento in cui non chiediamo di che cosa stiamo parlando, Uh, finiamo per fare vacanza, finiamo per lasciare delle vacuità e finiamo per avere dei problemi anche a livello di pratica della psicoterapia quindi l'idea, la meta-riflessione che sarà all'interno di tutto, tutta una serie di video idealmente tutti i prossimi, ma l'idea poi si scontra con la realtà no? in teoria la teoria e la pratica si equivalgono, in pratica no L'idea, la, la, la meta riflessione sarà quella di andare a cercare di fare chiarezza sui termini, o quantomeno chiarezza sul fatto che chiarezza non serve avere. Allora, perché la relazione terapeutica non cura niente? Da cosa parte questa idea? Dal fatto che la, um, ci sono delle situazioni, ci sono delle affermazioni in cui è appunto detto che la relazione terapeutica è già terapeutica di per sé che è un problema, un problema a diversi livelli perché um, ricordando Thaler mi pare, è l'autore di, di Newge uh, Richard Thaler um, adesso lo cerco mentre parlo con voi lo cerco su stato cellulare um, Esistono gli umani ed esistono gli econi, diceva Thaler. Eh, e gli econi sono... Eh, gli umani sono... No, scusate, gli econi sono quegli esseri infallibili... Richard Thaler. Quegli esseri infallibili che noi pensiamo che siano gli umani. Ma gli umani in realtà non lo sono. Gli econi sono quegli esseri che si comportano come noi ci aspettiamo che gli umani si dovrebbero comportare gli econi sono giusti, prendono le decisioni giuste, le migliori decisioni per sé, ehm, sempre e comunque. Gli umani no. Perché scomodaler Thaler e gli econi Perché quando diciamo che la relazione terapeutica è terapeutica di per sé, ci aspettiamo che nessun umano, nessun psicoterapeuta umano, consideri questa affermazione talmente vera al punto di pensare durante il suo lavoro che tanto già quello che abbiamo fatto oggi è stato terapeutico di per sé già il fatto di aver fatto sentire accolto qualcuno avergli dato uno spazio ti do uno spazio e quindi tu stai meglio averlo fatto sfogare aver empatizzato con i suoi sentimenti uh, cos'altro Aver, um, averlo fatto piangere mh? già questo è stato terapeutico eh, no no no no, no uh, perché? perché prima di tutto uh, ci rendiamo conto che a, que a questo nel minuto 10-13 secondi che c'è un'altra definizione che dovremmo dare prima la definizione di terapeutico quindi prima di tutto che intendi per terapeutico? Se io ora... Um, stamattina ho parlato con la mia dolce metà, uh, mi sfogavo rispetto a una situazione um, emotivamente carica che sto uh, vivendo, è stato sicuramente piacevole, catartico, um, piacevole sapere che c'era lì qualcuno che mi ascoltava. Um, poi che grado di piacere, perché non, non è certo come il piacere della prima volta che ho mangiato il tiramisu alla Nutella al ristorante i primi della classe di, di Fiano. La prima volta che l'ho mangiato, ragazzi, un orgasmo, ho detto io devo tornare qui soltanto per tornare a mangiare questo. Quando ci tornai fu una grande delusione buonissimo, loro lo fanno sempre magnificamente, non ho ragione di pensare che l'abbiano fatto in maniera diversa nel corso degli anni, soprattutto tra quella prima e la seconda volta, ma non era più la prima volta per me. Così come non era la prima volta, sono 13 anni abbondanti che la mia compagna e io stiamo insieme, non è la prima volta che mi ascolta, mi ricordo le prime volte che mi ascoltava. Quindi il piacere di sapere che lei è lì per me è comunque diverso rispetto al piacere che ho provato le primissime volte, no? E quindi posso immaginare che il piacere di sapere che il terapeuta ti ascolta è diverso in seduta 1 rispetto a seduta 22. Ma soprattutto, quando noi stiamo parlando, quando noi stiamo dicendo la relazione terapeutica è terapeutica di per sé, quando diciamo terapeutica stiamo parlando di cosa, non è che magari stiamo parlando del piacere è piacevole a un conto, non è necessariamente terapeutico, è piacevole nel momento in cui mi sono rotto una gamba, non me la sono mai rotta faccio un esempio, mi sono rotto una gamba eh, vedere che lì per lì c'è cioè qualcuno che dice non ti preoccupare, adesso andrà tutto bene ti aiutiamo ti, ti faremo rimettere la gamba come nuova e magari è un passante che mi sta dicendo questo però non è per niente terapeutico, ma anche se fosse il medico a dirmi queste cose non è terapeutico. E già sento qualcuno di voi che dice no, aspetta un attimo, Flavio, ma è anche importante il modo in cui il, il medico parla con te, ha anche degli effetti terapeutici. Ok. Distinguiamo le due cose. Uno, è importante il modo in cui il medico parla con me, perché si è visto che se non, ha un certo, se non instaura un certo tipo di relazione insieme a me è probabile che la terapia ne esca. Um, come si dice? Um, non so perché viene il termine tomizzata, no? Era tipo da lobotomia, uh, castrata, diciamo. È così un altro termine felice. Um, non solo, è anche dimostrato a certi livelli che lo stesso processo di cura ha bisogno di essere curato anche dall'aspetto relazionale, quindi di cura sempre la mia gamba rotta, non solo dal oh, come dire una problematica fisica, non solo dall'aspetto tecnico. Non basta che mi dai la pillola. Ti è, questa è la pillola, ci vediamo tra due settimane. No, ho bisogno anche di sentire che questa pillola si instaura all'interno di un concetto di relazione. Ma questa è una definizione della relazione terapeutica diversa da quella che il nostro umano non econe potrebbe rischiare per intendere nel momento in cui sta dicendo ma anche il fatto di aver parlato, di averlo fatto parlare di averlo fatto sfogare, fatto piangere avergli dato la consapevolezza che c'è uno spazio di ascolto è terapeutico capite? è terapeutico in quel momento come lo stai intendendo perché c'è il rischio che tu umano non econe lo stia intendendo in un modo tale per cui ti crei un alibi, per cui continui la tua terapia arrivando alla ventiduesima seduta, non perché la terapia stia dando degli effetti terapeutici, visibili, misurabili, effettivi, ma perché ti stai crogiolando, magari inconsapevolmente, magari con le migliori intenzioni, nell'idea che tanto anche se state solo parlando, è terapeutico di per sé. Peggio ancora se questa credenza si aggancia con un'altra credenza, che è quella del ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ma tanto è terapeutico già il fatto che viene qui da me. Meglio qui da me a parlare che... Che cosa? Andrei da un altro terapeuta con cui magari farà altro. Quindi vediamo un primo problema no, del discorso, la relazione... E terapeutica dobbiamo capire terapeutica in che senso lo intendiamo sarebbe carino scovare il senso del cliente perché magari il cliente dice sì mi è di aiuto mi fa bene sono contento ho il mio spazietto però io ho ancora gli attacchi di panico da quel punto di vista non mi ha terapeuticizzato un bel niente. Sì, mi sento accolto, sento con ho mio spazio, sento che ne parlo. Magari sento anche che un giorno lo risolverò, forse, magari questo terapeuta me lo devi dire tu, ma siamo alla seduta numero 22 e gli attacchi di panico ce l'ho ancora. Siamo alla seduta numero 22 e la relazione che abbiamo installato non sento che mi ha risolto gli attacchi di panico fin qui nelle ultime 22 sedute, nelle ultime 22 settimane. Se ci vediamo una volta a settimana, 22 settimane, metà anno quasi, due persone sono arrivate. Che bello! Chissà se si può scoprire chi sono queste due persone, no, non, non lo puoi sapere. Palesatevi così, dicevo all'inizio a nessuno perché prima di voi due non c'era nessuno. Ci sarà qualcuno poi eh, quando eh, questo video andrà. In, um, quando questo video lo caricherò, ci sarà qualcuno, ma adesso non c'è. E dicevo all'inizio che il video non è, non è, è in live, ma non è pensato per essere un. un um, non è nato per essere una live, quindi um, io sono andato avanti comunque perché l'idea era questa. Due persone, se vi palesate, uh, è carino, così posso anche vedere, capire meglio come funziona. Mi aiutate a capire meglio come funziona. La diretta YouTube, almeno pronunziate dei Larker e bene anche un Larker, quindi torniamo a noi: abbiamo detto che la reazione terapeutica non cura niente perché se non definiamo che cosa intendiamo per curare, che cosa intendiamo per terapeutico, ehm, rischiamo di andare avanti e di crearci anche un alibi eh, senza avere un risultato effettivo sulla persona. E quindi la prima cosa da definire è cosa intendiamo per terapeutico e, ed è carino qui perché ho detto non a caso ouch, non a caso um, potrebbe essere interessante chiedere al paziente, alla persona che cosa intende per terapeutico perché per una serie di ragioni peraltro connesse a uh, la relazione terapeutica um, una ragione generale è che Ognuno di noi come terapeuta potrebbe intendere qualcosa di diverso che terapeutico. Eh, la narrazione per cui già parlare di per sé può essere terapeutico sarà di aiuto, ha molto, <coughs> molto senso all'interno di un contesto psicodinamico, per esempio. Um, non ha per nulla senso all'interno di altri contesti, come eh, non il cavo. Che della webcam che si muoveva, cioè che cosa c'è? C'è un, un gatto che ci gioca. Um, non avrebbe niente senso all'interno del contesto della terapia strategica, o quasi niente, insomma, o assumerebbe un significato diverso. Um, ma, un altro motivo per cui è interessante chiedere al cliente è perché um, a un livello più superficiale, più generale, il suo punto di vista potrebbe essere alla fine quello che conta più del nostro, in tante, forse la maggior parte delle situazioni. Attonde se un cliente ci dice, guarda doc, questa roba per me non è terapeutica, eh, allora forse dovremmo uh, renderci conto ok, così ho tolto il microfono mi però scusate no ok sì cioè io credo che stia funzionando il microfono però non vedo qua ci sono i pallini no eh, eh, i pallini cioè sai pallini in tira... i pallini sono i pallini del microfono e quindi si dovrebbero aumentare nel momento in cui mi dice il microfono non aumentano quindi forse sto facendo una diretta che semplicemente non si sente questo è il motivo per cui nessuno sta scrivendo, però sono anche scritto non si sente quindi lo prendiamo per buono ok um, dicevo nel momento in cui il cliente ci dice uh, guarda doc, per me sta roba non è terapeutica sarebbe quanto meno strano uh, dire uh, guarda um, non me ne frega niente <ride> per me invece lo è la maggior parte delle situazioni ci rendiamo conto che questo semplicemente non potrebbe funzionare. Um, ma c'è anche un altro motivo strettamente connesso alla relazione terapeutica, che uh, per molti autori, tra gli ultimi Norcross, uno dei più grandi studiosi di relazione terapeutica, la relazione terapeutica um, ha in sé un elemento che è l'alleanza terapeutica che ha in sé degli elementi che in linea generale prevedono la collaborazione con il cliente l'accordo su quelli che sono i metodi, gli obiettivi della terapia stessa i significati che emergono fuori quindi se eh, noi stiamo usando un metodo che la situazione numero 22 non dà risultati non ha raggiunto gli obiettivi che il nostro cliente si aspetta ci ha posto Abbiamo identificato con lui e diciamo: però, uh, però, secondo me, guarda che va bene così, mentre il cliente dice: No, guarda, secondo me questo metodo non, non funziona, o comunque non è quello che, che io mi aspetterei, non è quello che io desidererei. Se ignoriamo questo aspetto, ci stiamo giocando l'alleanza terapeutica, quindi ci stiamo giocando la relazione terapeutica, quindi ci stiamo giocando uh, quella cosa che noi stessi consideravamo essere terapeutica, ma che. Di fatto non sta terapeuticizzando niente, neanche all'interno del nostro stesso um, sistema teorico di, di riferimento. Quindi, um, cercando anche di tirare un pochino le somme, perché poi non voglio fare un video di 50 minuti, non c'ho tempo, e forse non ce l'avete neanche voi. E um, lasciando perdere un attimo quante sedute servono per instaurare la, la reazione terapeutica. Come, come ci può essere utile la reazione terapeutica affinché si curi, affinché, uso questo termine, curare, eh, poi possiamo discutere del termine, ma non lo facciamo qui, uh, affinché sia utile? A mio parere, concependo la reazione terapeutica come uno strumento. Senza approfondire questo aspetto, ma chiarendo negli, degli, degli aspetti, concependo la relazione terapeutica come composta da cose. Un errore che noi spesso facciamo è parlare della relazione terapeutica come se stessimo parlando di questa penna. Ed è molto differente perché... Uh, questa penna io la posso toccare, la posso manipolare, posso effettivamente fare tutta una serie di operazioni che mi permettono di renderla qualcosa di diverso, o di migliorarla, o di aggiustarla, o probabilmente come in questo caso di romperla e non poterla più utilizzare. Um, la relazione terapeutica, no, non è la stessa cosa. Dov'è dov la relazione? Di che stiamo parlando? quando parliamo di relazione terapeutica. Una volta parlavo con una collega, eravamo a un mi ricordo che fosse un congresso, un seminario all'Università della Sapienza, e diceva, ma tu cosa fai? Di cosa ti occupi? principalmente di disturbi psicosomatici. Ah, è interessante, io non conosco molti colleghi che sono specializzati su, su questo. Beh, ti potrei fare degli invii, se è il tuo settore no. Uh, di specializzazione. E, tipo cosa? Okay, sì, ma, sai, tipo attacchi di panico, ipocondria, depressione... Ok... It's ok. It works. It could. Maybe. Um, però per me psicosomatica è un'altra cosa. Um, va benissimo um, la sua definizione nel momento in cui ho due cose in mente devo vorrei capire quale mettere per prima a caso quindi non diamo 1, 2, diciamo a b nel momento in cui a e comunque c'è una qualità, perché a diventa b, b in cui A um, lei stia usando dei termini che sa di poter riferire, riportare a uno specifico dizionario. Perché può essere il dizionario di psicoanalisi winnicottiana di seconda generazione? Va bene, perfetto, allora lì ha senso quello che stai dicendo, mi sono inventato ovviamente sia il dizionario sia che winnicott potesse parlare in un modo simile. Um, due quindi lei deve saper riferire quel termine Cioè, nella psicoterapia o uh, psicoterapia o unico di secondo ordine di seconda generazione per disturbi psicosomatici si intendono tachipani o con di depressione. ma è ok, ora, ora lo so um, due b che um, entrambi lei ed io condividiamo Necessario che entrambi ed io condividiamo lo stesso vocabolario. Perché mh, i problemi filosofici sorgono quando il linguaggio fa vacanza, i problemi filosofici anche tra me e te. E quindi io dovrei dire ma quelli non sono disturbi psicosomatici, ma sarebbe corretto dire quelli non sono disturbi psicosomatici per il mio sistema eh, di significati di riferimento o il mio vocabolario di riferimento. Um, qualcuno potrebbe dire, Fla, ma quelli non sono alcuni di quelli quantomeno non sono disturbi psicotomatici, per nessuno um, sì, capisco quello che vuoi dire, um, ma quello che voglio dire io è che magari c'è un vocabolario che tu non conosci e che fa riferimento a quello <ride> um, a quello che lei sta dicendo. Um, è vero che in certe situazioni è probabile e forse per questo l'ho messo per primo senza pensarci troppo è probabile che il problema non sia a livello B ma magari anche a livello B ma sia primariamente a livello A che una persona stia usando dei termini senza avere un vocabolario a cui li sta riportando quindi a cui li può riportare che li definisce, che gli dà che dà loro significato, quindi il vocabolario che sta usando in ultima analisi è il suo personale eh, però qui si genera un'incomprensione probabilmente totale eh, perché se io inizio a parlare una lingua che conosco solo io va da sé che non posso comunicare con nessuno um, ora tutto sto casino per dire cosa perché stiamo parlando di questo perché um, la relazione terapeutica dobbiamo poterla, a mio parere, poterla scomporre in delle componenti, come è stato fatto, uh, che ci permettano di andare a lavorarci su, sapere di che stiamo parlando. L'alleanza terapeutica, in degli scritti di Scott Miller, ho visto che è stata divisa in quattro componenti, uh, Scott Miller e, e Bernie Duncan, credo. Um, riprendendo uh, altri scritti tra cui uno del 79 di lo, lo cito sempre ma adesso mi metto il, il, il, il nome di un altro terapeuta lui è, lui è, lui è va eh, vabbè mi sfugge e le quattro componenti che sono dell'alleanza terapeutica l'accordo sugli obiettivi l'accordo sul ruolo di terapeuta l'accordo sui metodi e sui significati e il generale accordarsi alle preferenze del cliente e vedete come queste sono già delle componenti che ti permettono di lavorarci che ti permettono di fare qualcosa che ti permettono di in seduta capire cosa andare a modificare quando perché potresti dire ma, ma abbiamo preso l'accordo sugli obiettivi di questo paziente? no o forse io penso di sì ma lui no però come si sta comportando mi sembra di no facciamolo anche perché questo va a, in, in, um, a influenzare la relazione terapeutica che va a influenzare questo sì la terapia questo ormai è riconosciuto da sempre non c'è bisogno di scomodare la Lambert Spy o gli studi di Norco stesso o di tanti altri autori perché ormai è un dato assodato. Sicuramente alla luce delle nuove tecnologie da rivedere, ridefinire, eccetera, però um, difficilmente contestabile. Però ora io so su cosa andare a lavorare, su delle componenti specifiche. È più difficile. Che io cada nella trappola, nell'auto alibi della relazione terapeutica cura di per sé, e quindi ci stiamo parlando. Però, via, è e quindi ci stiamo parlando e basta, è già terapeutico di per sé. Perché posso, non cado, posso evitare di cadere in questo errore, perché posso iniziare a dire ah, aspetta un attimo, ma Terapeutico per sé è un par di pifferi non è la reazione steratoperica ci sono degli elementi che eventualmente lo sono o che qua sono d'accordo con Norcross influenzano poi il trattamento e quindi la sua efficacia quindi la terapia la, la reazione terapeutica è um, di per sé terapeutica I don't think so but ci sono una serie di Cose che possiamo uh, analizzare quando parliamo di relazione terapeutica. Magari in altri video lo faremo. Non sono non so se sarò abbastanza uh, esperto per farlo in maniera approfondita. Lo so, alcune posso avere qualcosa da dire. Un'ultima. Uh, Chiarificazione con cui vi lascio, utilità, pragmaticità con cui vi lascio, che vi potete portare con voi e già spendere all'interno della pratica terapeutica, eh, si riconduce al concetto che vi ho detto prima: concepire la reazione terapeutica come uno strumento, come uno strumento concettuale, abbiamo quindi capito, non come uno strumento materiale, su cui posso agire che posso modificare proprio perché è concettuale, anche a piacimento. Assiomatico è però, o pragmaticamente utile, il concetto di Václavic e colleghi espresso in pragmatica della comunicazione umana, secondo cui una relazione è composta da una serie di interazioni che sono composte da una serie di comunicazioni. È una definizione bellissima secondo me, eccessivamente vaga per um, avere una finalità immediatamente pratica all'interno um, di una seduta di psicoterapia, ugualmente fortemente utile perché ti permette di considerare che le comunicazioni, quindi i comportamenti anche, che stai utilizzando, che stai facendo all'interno di una seduta, stanno creando delle interazioni con il tuo paziente, le comunicazioni, per corretto dire che state, andando, che stanno definendo un tipo di relazione. E allora apprendi immediatamente che modificando le comunicazioni andrà a modificare le interazioni che andranno a modificare la relazione va bene altro si può dire ma fermo qui chissà com'è andata ragazzi chissà come andrà perché siamo stati appunto eh, soltanto in due per un breve tempo ora voglio scoprire soprattutto a un certo punto sta cosa del microfono mi ha fatto venire l'idea che eh, fuck <ride> ho cambiato tutto ma Qui non va, non va il microfono, ora vedremo. E... Datemi comunque dei feedback, voi che ascoltate, spero, il video e vedete il video eh, successivamente, e fatemi sapere un pochino come com andate e lasciatemi le vostre considerazioni. Capiamo se questa cosa della diretta può essere utile, ripetibile, quali problemi ha.